Allora, seconda parte della gem Mi, eh, siamo arrivati alla battuta numero precisamente 12, che eh, comunque facciamo un attimo un riepilogo di quello che abbiamo visto finora. Allora, provo a risuonare. Fino qui Allora, dodicesima battuta eh, avevamo detto nove ottavi Quindi è la, diciamo, la scansione ritmica Che eh, mi sembrava più, più giusta a scriverla Anche se, ripeto, è un brano talmente Eh dire, eh, libero di tempo che è un po' impossibile scriverla perfettamente però, diciamo, la figura, eh, cioè la figura, la scansione, la, sud la suddivisione de della battuta la ho a 9 ottavi, quindi un pa, pausa, nota, pa, un, terzina, quindi la, so diesis fa diesis fa naturale sale su ottavi dal re do diesis si naturale e arriva alla della tredicesima battuta ecco ripartiamo da qui quindi di nuovo 4 quattro quarti nota ghost quindi la ghost mi re quindi dalla quarta torna sulla tonica settima minore settima maggiore settima maggiore può fare slide dal do naturale al si do naturale si la chiude sulla terza maggiore la quattordicesima battuta sulla terza maggiore di me quindi suona più o meno così eh, qui c'è una battuta di due quarti almeno io l'ho interpretata in questo modo e sull'ultimo movimento c'è cioè la pausa di un ottavo e poi questo appoggiatura e sulla terza maggiore di nuovo quindi prendo dal fa diesis al sol diesis poi sul primo movimento della quindicesima battuta riscritta in quattro quarti accento sul si sì naturale è sol caratteristica diciamo la pentatonica minore di eh, mi quindi uh, l'utilizzo della terza minore su un accordo diciamo immaginario di mi maggiore e dal si scende quindi sol fa diesis mi do diesis fa diesis mi Molto musicale questa frase. Poi un'altra battuta ai 9 ottavi. Parte dal sol diesis, quindi la terza maggiore all'ottava sotto, la naturale a vuoto, almeno io la prendo a vuoto. Quindi quarto, quarto ottavo si appoggia a la diesis, chiamiamolo così, che si un senso ascendente, quindi insomma più corretto, la battuta di 9 ottavi suona così... Quindi Si sì, la diesis, Si sì, slide, diciamo di nuovo Si. Sì. E poi arriva al Do diesis. Quindi un'altra battuta di quattro quarti, la diciassettesima. Quindi. la diciassettesima battuta, io la sento così. Qui ci si può mettere sul secondo ottavo, sia una ghost oppure ci sento un me a vuoto suonato eh, diciamo un po' più eh, fantasma, un po' più nota eh, non si sente bene se è una ghost o una nota comunque io ho scritto eh, la nota tra parentesi sembra una specie di ghost appunto fa do diesis, ghost, re naturale, ghost due ottavi di, di re diesis quindi la settima maggiore e due di mi quindi la tonica e poi ho scritto una battuta di tre quarti la stessa cosa di prima quindi dal fa diesis al sol diesis però ottavo ottavo con la legatura e mi a vuoto. qui parte la... La frase che ripete mh, sette volte addirittura, eh, vediamola. Allora, siamo alla battuta numero 19, quattro quarti molto lentamente inizia con un, con un'acciaccatura. Quindi, la una notina piccola, con, con la cosino che <ride> col disegnino. Diciamo, sbarrata. Suona così, <sussurra> Quindi ancora fa diesis, sol diesis, quindi è seconda e terza maggiore. Qui è fondamentale dividerla, eh, questa frase, a pezzettini, impararli perfettamente uno dopo l'altro e poi comporli insieme. Quindi si appoggia sul Si sì, un po' come prima, appunto ghost scende sul fa diesis ghost scende sul do diesis quindi io prendo tutto sul quarto tasto diciamo come, come dico sempre da mettere in loop assolutamente questa frase partire lentamente battuta successiva quindi la numero 20 re quindi settima minore due ottavi due ottavi di re diesis settima maggiore mi ghost quindi tutta ottavi poi Sol diesis mi a vuoto tutta ottavi re re re Re diesis mi ghost Sol diesis mi tutta insieme lentamente viene così quindi ripeto sei volte queste identiche frasi e alla settima, sono sette in realtà, alla settima invece di continuare la frase va sulla, quindi siamo alla battuta 22 la vuoto, come sempre, io la prendo a vuoto, ghost, la, anche qui tutta ottavi, la ghost, si, sì. eh, la diesis, la ghost, la diesis, la diesis, si, sì, si sì. la diesis, si. Sì battuta 22 la 23 ancora ottavi la prima più staccata fa diesis fa diesis mi fa diesis mi poi sull'ultimo ottavo c'è cioè un mi a vuoto che manda sul, sulla terza maggiore della ventiquattresima battuta Ancora ottavi, ancora sol diesis ghost, la io prendo a vuoto cioè, La diesis, legatura con si, sì. si L'ultimo quarto è un do diesis, sento staccato Quindi venticinquesima quindi fa diesis, fa diesis, mi fa diesis poi una pausa di un ottavo e poi c'è altre due note molto eh, suonate mo con una bella dinamica con l'accento quindi siamo sulla settima, sulla sesta maggiore. Do diesis Si sì. Mi La La. Quindi il ventisesimo fatto sono due ottavi di La. Pausa eh, Si. Sì. Diesis, fa diesis, mi sol diesis. E poi torna sulla quinta passando dal Do diesis, quindi due ottavi di Do diesis e si. E si conclude questa frase: quindi tutta più lentamente a 28 inizia un'altra frase diamo un altro pezzettino poi mi fermo e faremo la terza ghost mi avvoto quindi tutti ottavi ghost mi avvoto sol naturale mi avvoto sol diesis ghost la, sì, sì, la diesis. E quella dopo. Quindi la sette ottavi, la ventinovesima battuta, lo sento così. Quindi si, si do diesis mi a vuoto re mi la. Lentamente. La trentesima è una delle più diciamo complicate. E la faccio molto lentamente c'è un'altra appoggiatura acciaccatura, insomma dal do diesis al re quindi sesta maggiore settima minore poi una terzina che io prendo con un re a vuoto e quindi il primo ottavo è praticamente un re con la notina prima la terzina mi, mi viene più comoda prenderla con il Re a vuoto e il Re fa naturale quindi una nona bemolle riferita al Mi Sol diesis quindi terza maggiore poi due ottavi con l'accento di Do diesis sesta ma maggiore nuovo la diesis fa l'argo uso quindi della quarta aumentata quindi eh, la battuta intera vediamo e chiude la frase con si, mi, la diesis, mi, do diesis, mi, si, mi, tutti ottavi, quindi la trentaduesima, c'è cioè il la sul primo quarto, poi un la che lo lascia eh, suonare fa primi armonici, quindi sarebbe eh, sul quarto tasto la corda di la, di re e di, e di sol, quindi sarebbe come se suonasse un accordo di mi sesta nona, abbiamo la sesta la la nona appunto e la quinta si può vedere anche come un do diesis minore settima con, con l'undicesima poi mi di nuovo mi avvoto cambia battuta lo prendo qui si continuano a suonare questi questa volta però gli armonici sul nono tasto sono uguali al quarto però almeno ripeto continuano a suonarmi questi questa volta di la e di mi cioè delle corde di la e di mi quindi come note abbiamo do diesis e so diesis tenendo il mi a vuoto Quindi... si può vedere come mm, eh, mi sesta nona mi sesta mi settima con la diesis nona questo un po quello che si crea suonando questi armonici qui allora qui mi fermo e siamo arrivati più o meno grosso modo più della metà della gem e quindi nella terza parte abbiamo tutta la, tutto il finale diciamo di, di questo meraviglioso brano quindi allora al prossimo video